Ciao a tutti, leggiamo, leggiamo una lettera che mh, parla di questi famosi 50 metri, che non arrivo a 50 metri, l'ho già spiegato tantissime volte, ma continuano ad arrivarmi richieste di spiegazioni mh, perché eh, non vogliono... Non vogliono mirare con il piatto della finestra, vogliono mirare con la punta, dicono che mh, molti lo fanno con bassissimi libraggi e vorrebbero sapere il perché. Mh, vi leggo brevemente mh, questa lettera che ha ricevuto che mh, diciamo che eh, è una somma un po' di tutte, racchiude un po' tutte le richieste che normalmente ricevo su questo argomento. Buongiorno signor Berti. Mi scuso per averla disturbata, ma non so proprio come risolvere il mio problema arceristico. Alcuni anni fa, dopo essere andato in pensione, ho frequentato un corso per tiro con l'arco. Ai tempi l'istruttore mi aveva detto ti vedo bene come arco nudista. E così è stato. A fine corso, col suo ausilio, ho acquistato l'attrezzatura in parte usata e in parte nuova. Usata, ho preso un Razer Spigarelli Explorer da 25 pollici. Flettenti Sebastian Flut da 66,36 con 36 libri poi ne parliamo, poi parliamo di tutto. Eh? Adesso la leggo velocemente, poi parliamo um, di quello e delle risposte che devo dare anche sull'attrezzatura. Poi siamo passati alla messa a punto una lungo da 28 pollici, per cui il mio istruttore mi ha detto: secondo me va bene un brece da 8 pollici e mezzo. Squadra di mano, abbiamo controllato il tiller e regolato la corda alla suddetta distanza. Piano piano, acquisendo confidenza con l'arco, ho iniziato a partecipare a qualche gara. Specifico che quando ho iniziato a usare il suddetto arco lo string era di circa 3 cm 18 m, cioè per tirare al centro del bersaglio di 40 cm 18 m la distanza freccia faccia inferiore, patella bordo superiore era di 3 cm penso partendo dal basso, 3 cm. Successivamente ho cambiato società ed alcuni anni fa, al compimento del mio sessantesimo compleanno, mia moglie mi ha regalato un bel riser zenith Arco nudo rosso. Ho cambiato anche i flettenti perché la spalla aveva qualche problemino e ne ho comprati un paio con meno libraggio, 30 libri, sei meno dei precedenti. Ho venduto riser e flettenti vecchi. Ho notato una differenza non tanto nei risultati, ma nello string sono passato dai circa 3 cm a 18 metri, a quindi più basso del precedente arco a un centimetro e mezzo, sempre 18 metri. Ne ho parlato con l'istruttore della nuova società, ma niente da fare, o oh, sto leggendo. Eh. Qualche tempo fa un signore viene in società e chiede se può tirare anche se è di un'altra società il presidente non ha problemi per cui il tipo inizia a tirare anche lui un master arco nudo ma essendo alcuni centimetri più alto di me usa dei flettenti da 68 pollici per 28 libbre. contro i miei flettenti da 66 pollici per 30 libre lunghezza del riser è identica 25 pollici con una sostanziale differenza con la patella a contatto della cocca tira senza problemi a 50 metri non so dirle il nome del riser so solo che è ben più economico del mio la domanda che mi faccio e che le faccio è la seguente ho compreso che sono molti i fattori che influenzano una buona messa a punto dell'arco ma quali sono quelli che influenzano lo string la potenza dei flettenti il tiller in gara mi è capitato di veder tirare ai 18 metri alcuni udisti che usano il mio stesso riser con stessa altezza dei flettenti, 66 pollici, e gli vedi usare uno string ben più alto del mio. Vorrei provare a tirare i 50 metri, ma stando così le cose per la mira dovrei necessariamente usare la finestra dell'arco. Se avessi immaginato una cosa del genere avrei acquistato sin dall'inizio il riser che ha quel signore risparmiando tra l'altro un bel po di soldini. può cortesemente darmi qualche suggerimento in merito la ringrazio e porgo distinti saluti la lettera è firmata eh, c'è un po scritto questo è quanto mi è stato detto al momento dell'acquisto del riser Best Arco Nudo presso questo rivenditore da questo signore il quale mi ha detto i vitoni sono regolati a zero, significa che il vitone è in posizione neutra rispetto alla potenza dei flettenti, quindi nel suo caso i flettenti a 28 pollici del lungo sviluppano, o meglio, dovrebbero sviluppare, la potenza nominale riportata su di essi. Il killer è una regolazione relativa ai vitoni, ovviamente, ma non solo, è un insieme di fattori, come ad esempio i flettenti stessi. Partendo dal presupposto che il Tiller non è un numero fisso, varia infatti da 0 a 1 ottavo, adesso poi ne parliamo, eh? e deve essere sempre positivo nello stile olimpico in base alle esigenze del tiratore. Positivo significa che la distanza tra flettente e corda è maggiore nel flettente superiore, mentre per l'arco nudo varia da 0 a 2 ottavi, sempre positivo. In linea di massima il tiler deve stare all'interno di questi valori, non c'è una regola, una verità assoluta per quanto riguarda la messa a punto, oh. possibilità di regolazione dei vitoni: scaricare il vitone a disco anteriore di poco più di un giro. La potenza riflettente diminuirà del 10%, caricare il vitone posteriore di due giri. La potenza di aumenterà del 20%. Effettuata la regolazione con una chiave tenere fermo il vitone a disco anteriore e con l'altra stringere il vitone a disco posteriore. Mm, non si capisce bene. Allora, intanto, eh, poi parliamo, rispondiamo alla domanda, eh, ma tanto for, probabilmente non ha capito bene. Non posso credere che abbiano dato queste indicazioni il tiller si mette a zero cioè si mette uguale sia sopra che sotto e basta perché poi quello che conterà sarà la, il, il punto d'incocco poi sì per carità poi una una messa a punto ehm, più sofisticata più completa Sarà quella che eh, farà sì che il tiller migliore sarà quello che darà il punto di incocco più basso possibile, ma su questo eh, ci sono altri video. E che comunque nell'arco nudo possiamo anche avere un tiller negativo senza nessun problema, a parte questo piccolo percorso. Ma quello che mi, mi fa un po' ridere è che un con poco più di un giro la, la potenza dei flettenti aumenta del 10%. E cioè con un giro se io ho, un, ho dei flettenti di 30 libre a 28 pollici, dando un giro ai vitoni, eh, aumento la potenza di 3 libre E questo, ahimè, non è, non è proprio possibile. Quindi, al massimo sarà un decimo di libra, quindi non il 10% ma l'1% anche perché i vitoni normalmente tutti i produttori più o meno sono uguali hanno circa 12 giri dei vitoni quindi diciamo che normalmente cosa si fa? si avvita o si svita tutto e si contano i giri e si mette a metà anche perché i vitoni non servono, non servono per aumentare o diminuire la potenza dell'arco i bitoni sono stati messi lì per eh, variare di pochissimo la geometria dell'arco eh, affinché i due flettenti si chiudono con sincronia i bitoni non servono poi per carità cambiando la geometria dell'arco si aumenta o si diminuisce la potenza questo è ovvio perché le angolature cambiano quindi si la potenza aumenta o diminuisce però non, non, non è così che funziona o che dovrebbe comunque funzionare è solo un'attività di marketing il fatto che si dica che si possa cambiare la potenza dell'arco si comprano riflettenti che vadano bene al proprio allungo con la potenza giusta appunto veniamo alla risposta ma se avete aspettato fino qua vuol dire che vi meritate anche una risposta quali sono, quali sono effettivamente poi i fattori che influenzano lo string? Beh, I fattori che influenzano lo string a parità di potenza dell'arco sono sicuramente l'ancoraggio. Se io ho un ancoraggio più basso, quindi in questa posizione, normalmente io ho un ancoraggio ad esempio in questa posizione e con 35 libbre arrivo a 70 metri. Eh, più alto abbiamo l'ancoraggio più siamo, non siamo ben allineati e più dovremo aumentare, aumentare lo string eh, di conseguenza e quindi eh, alle volte non arriviamo a 50 metri perché siamo già sotto cocca a 40 metri quindi la prima regola è trovare un ancoraggio confortevole con la mano qua contro quindi trovare un ancoraggio confortevole ma che sia sufficientemente basso ma comunque sempre confortevole Seconda cosa è la freccia, la freccia deve essere, eh, ahimè la freccia bisogna spendere dei soldini per le frecce perché ci sono frecce più leggere e comunque frecce che hanno, possiamo fare una buona messa a punto in, nel, nelle quali volano dritte e eh, dobbiamo provare eh, a fare comunque una messa a punto almeno con la prova della carta per vedere se sotto cocca partono e non sbandano e quindi non vengono frenate nel loro volo e, e, e quindi abbiamo bisogno di più stringhe no? abbiamo detto che se saliamo di string dobbiamo aumentare dobbiamo aumentare questa famosa parabola Quindi prima regola è abbassare l'ancoraggio comprare delle frecce delle frecce più buone leggere ehm, e nient'altro e, e poi mh, ho visto qua che eh, ha iniziato con 66 pollici e 36 libre effettivamente erano erano troppe c'è cioè da, fa, da farsi del male già anche 30 libre eh, io mi ricordo quando ho iniziato ho iniziato con 30 libre ed era impossibile iniziare a tirare con 30 libre quindi è anche proprio una questione tecnica quindi mi stupisco che l'istruttore non abbia saputo dare questo tipo di informazioni e, riuscire a arrivare a 50 metri con 30 libre è solo una questione di tecnica e, ehm, e anche di materiali avere delle frecce un pochino più performanti che possono arrivare con facilità quindi messa a punto tecnica e frecce giuste messa a punto tecnica e frecce giuste quindi messa a punto arco, arciere, freccia, in modo che la freccia esca diritta, che vada dritta verso il bersaglio, che non abbia sbandamenti, quindi una buona messa a punto, frecce di qualità, le VAP, ad esempio, VAP V6, con 30 libre possiamo usare delle VAP V6 900, pesano pochi, con 70 grani, 28 pollici per avere un fog decente direi 80 grani, quindi VAP V6 900 con 80 grani, alette Elivanes S3, quindi un buon impennaggio che stabilizzi subito la freccia non la faccia sbandare, alette Elivanes S3. Qui. cocche vanno benissimo le Easton G1, quindi le Easton G, cocca 1. La corda, non, non lasciamoci tirare a usare corde con pochissimi fili, credendo che po con pochissimi fili le frecce vanno più distanti no è vero con 30 libre usiamo senz'altro corde con 16 fili se non addirittura con 18 comunque almeno 16 fili la corda e proviamo ad ancorare un pochino più basso eh? proviamo ad ancorare un pochino più basso e arriviamo a 50 metri ok dai proviamo oh, sappiatemi dire eh, se ha funzionato grazie iscrivetevi al canale ciao a tutti